Ciao, sono Elena Gremese e oggi voglio darti qualche consiglio su come organizzare meglio le lezioni online. Questi consigli valgono sia che tu sia studente o insegnante, le necessità tutto sommato sono simili. Partiamo dal tempo. Preparati per tempo avrai già un calendario, saprai già quali sono le ore in cui sei impegnato ma prenditi almeno 10 minuti prima per connetterti, verificare che tutto sia a posto, che il dispositivo sia funzionante e che non ci siano difficoltà e se ci sono almeno avrai 10 minuti per poterle gestire. Lo spazio. Fai in modo di avere uno spazio tranquillo se è possibile un angolo dove non ci sono altre persone per cui non sarai disturbato e può esserti utile concordare con il resto della famiglia quali sono i tuoi impegni e quindi chiedere loro di non venire a interromperti durante la lezione. Un altro aspetto che dovrai tenere conto è proprio lo spazio fisico, il posto dove sarai seduto, è una scrivania, bene allora fai in modo che sulla tua scrivania non ci sia niente perché tutto quello che è lì potrebbe portarti a distrarti, quindi meno cose ci sono e più facile sarà mantenere la concentrazione. I materiali. Dal momento che inizia la lezione tu sarai seduto e sarai connesso, per cui sarà bene che tu abbia portata di mano, penne, matite, fogli, quaderni o libri, qualunque cosa ti sia necessario. Mi raccomando però non eccedere per il motivo per cui abbiamo detto prima, la concentrazione è importante per i risultati. Il decoro personale. Siamo collegati con gli insegnanti, con i compagni, per cui è importante che siamo presentabili. Quindi via il pigiama, le tute, magari ci vestiamo in maniera appropriata per una giornata di scuola, anche se non siamo fisicamente a scuola. Ci pettiniamo e ci presentiamo con un bel sorriso, pronti per affrontare la lezione. Perché non dobbiamo dimenticare che sono le nostre maniere che dicono chi siamo. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che i miei consigli possano esservi utili e vi facciano vivere delle giornate più serene.